Cari mamma e papà, sono diventata parte della vostra vita quasi vent'anni fa. Avete detto che sono stata il più grande dono che poteste immaginare. Ma c'era qualcosa che non andava. Vostra figlia non sentiva. Vi hanno consigliato di imparare a convivere con il problema. Di adattarsi alle circostanze. Ma voi non vi siete rassegnati. Volevate il meglio per vostro figlio e avete preso una decisione coraggiosa, scegliendo un trattamento rivoluzionario. Un minuscolo miracolo in entrambe le mie orecchie. Avevo solo due anni, ma ricordo ancora bene il giorno in cui i suoni sono entrati nella mia vita. In quel momento avete creato le condizioni che mi hanno permesso di sentire, di parlare, di imparare, di esprimermi e di dedicarmi a ciò che amo. Grazie mamma e papà per avermi offerto il dono più grande che potessi immaginare.